Eccolo, durante il lockdown siamo stati privati di qualsiasi cosa, della libertà, di vedere le persone, di uscire Mi sono reso conto di non aver fatto un sacco di esperienze a causa della mia paura Quindi ho detto ok, appena finisce la quarantena voglio assolutamente fare tutte le esperienze che mi fanno paura Io ho paura di volare, ho paura dell'altezza, soffro di vertigini, ho paura di un sacco di cose Voglio essere di ispirazione per voi, ma soprattutto per me stesso Ora godiamoci il viaggio Io sono Barbara sempre piaciuto e questo è il pettacolo show incrociamo le dita e speriamo vada tutto bene Oggi mi trovo allo Zoom di Torino, dove ci sono tantissime specie purtroppo in pericolo, ma soprattutto pericolosissime. Affronterò le mie più grandi paure, trovarmi di fronte degli animali giganteschi e la più grande farmi toccare da un serpente. stiamo per andare a trovare lì popotamo belle foto è una roba gigante ancora non l'ho visto dal vivo sono stra emozionato proveremo anche a dargli da mangiare eccolo no. no, no, no, cioè è spettacolare sto posto oddio okay, è, è, mastod è mastodontico d'ontico è mastodontico d'ontico ragazzi non giriamo qui. Oh. Ed è bellissima. Eccolo, ecco, ecco, esagerato, ecco, ecco, esagerato, esagerato. C'è una bocca gigantesca, mm. mamma mia. È bellissimo. Bellissima. Bellissima. Questa è la prima volta che io ho visto un ippopotamo e ci sono rimasto così. Raga, era, era gigantesco. Cioè io ero abituato a guardarlo nei film, nei, nei cartoni animati. Sembrano così innocenti. E quando l'ho visto ho detto, cioè se ti arriva addosso una roba così, ti ammazza. Buongiorno a tutto il pubblico maschilo, buongiorno a tutto il pubblico femminino. Questa è la vasca dell'ippopotamo. Pensate, l'Ippopotamo è un animale gigantesco. <ride> mi hanno appena comunicato che fa ben 80 kg di cacca al giorno. Praticamente quanto Ma perché l'acqua e il vetro sono così, così, verdi? Il motivo è proprio quello, proprio per gli 80 kg di cacca che fa al giorno. Oddio, si sta muovendo qualcosa, mi sa che sta arrivando. Attenzione. Oh mio dio. Ciao, questo è Barbuto e le sue amiche. Eccola, eccola, eccola! Ma va che bello che c'è Barbuto, eh? È Barbuto, eh? Abbiamo appena salutato il nostro Ippo Ippo Ippo. Adesso siamo qua nella savana, raga, mi sento così. Non lo so, così. No, questo è prima dell'apertura, quindi anche, cioè, siamo gli unici qua. Quelli si chiamano quelli della savana? I Rangers. Wow. 12 kg di cuore, pressione di 75 litri al minuto, che è tre volte quella di un uomo atletico. L'animale dei record, 50 cm di lingua. 50 cm. L'animale più cornuto sul pianeta. Ha cinque corna, e ha una sulla, in mezzo alla fronte, due sulla testa e i bernoccoli che dietro in alcune sottospecie sono delle vere e proprie corna. Ragazzi sto per provare una delle cose più paurose non solo di questo episodio ma penso di tutta la mia vita Cioè io ho paura delle api, avete presente le api? Sto per toccare un fottuto serpente, guardate le mie mani un bel sospiro, lo sto per fare. Supererò tutte le mie paure. Andiamo. Qua è arrivato il momento peggiore della giornata. Io ho cercato in tutti i modi di evitarlo, ma alla fine ho detto, ok, facciamolo. Sto per andare dal serpente. Sto per avere un contatto col serpente. Sto per toccarlo. Lui sta per toccare me con la sua lingua, col suo corpo. Non so neanche perché lo sto facendo, però l'obiettivo è affrontare le proprie paure. E io questa cosa non l'ho mai fatta. Oddio. Ok, vado per accarezzarlo, eh. Ora ditemi se quel robo, ok, che era lungo non so quanto, non fa paura. Ditemelo. Mi sta puntando, mi sta puntando Non è velenoso per Non è velenoso La cosa divertente Tra virgolette Tra tante virgolette, che quel cavolo di serpente continuava a puntarmi In mezzo alle gambe raga In mezzo alle gambe Io avevo paura che una certa mi mordesse Lui è un boa del Madagascar, Madagascar. Solo un curiosito <ride> Mi vuole baciare morde la preda e quella la streetola è giovane lui lui ha 5-6 anni ci ha preso gusto qua l'ho fatto <ride> ho toccato un cazzo di serpente raga io non cioè capito era così strano, avevo così paura, continuava a puntarmi in mezzo alle gambe C'avevo cioè una paura fottuta che mi cagnasse da un momento all'altro Tipo lui mi diceva, no ma non ti preoccupare, non è velenoso Ok, io non è che mi preoccupo solo del veleno Mi guardava poi con quella lingua, ragazzi così faceva Assurdo, ho superato una delle mie più grandi paure Ho toccato un serpente, wow Qua ero di fretta, cioè stavo correndo perché stava per iniziare questo momento clou della giornata. Però in sintesi, adesso degli uccelli giganti, anche loro, mi passeranno letteralmente sopra la testa, ok? Proprio mi toccheranno i capelli. Quindi c'è il pericolo che se non riesco a stare fermo, come hanno detto di fare, potrei perdere un occhio, un naso, un orecchio. Io opterei più sull'occhio e sull'orecchio, che almeno ne ho due. Perché se mi prendo il naso. Uno ne ho. Sto un po' cagando da ho detto che bisogna stare immobili Credo proprio che prima la giraffa mi abbia tipo penso sbavato in testa perché mi sento i capelli un po' onti. Allora butta cosa giù. Oddio! Ho oh, paura io in realtà, mi vedi la faccia? Io ho paura che a un certo punto inizia a, bom, bom, a beccarmi. Oh, bro! <ride> ok, ok. Oh. Sì ragazzi Ho appena scoperto cosa vuol dire essere frenzonati da un uccello Sarà oh. oh. oh. Ciao Secondo voi quanto pesa? Eh pesa un po' 20 kg? Meno? 15 di meno 10 di meno 10 Raga 3 kg ed ero lì con due braccia Mi faceva malissimo Per questo quando mi ha chiesto secondo te quanto pesa Io ho sparato un numero altissimo Quando mi ha detto 3 kg ho detto no è, è impossibile Avevo dolore, cioè avevo malissimo Quanto riescono a girare con 360? 2,70 hanno una visione di 360 gradi Wow Girati là che facciamo una fotona Lo so che sono... Oh, ma ascolta Che strana che c'hai e si chiama spazzatelle Barbuto sempre piaciuto se Vuoi va... <ride> un bacino Vuoi un bacino, vuoi limonare no? Non sono come i lama che sputano <ride> Cazzo però ti puzza l'alito <ride> <ride> Eeeh, Cammello curioso Gli animali di questo zonno Tutti un po' lo stesso vizio. <ride> <ride> Quando si avvicina però Cap Oh <ride> Comunque, posso dirlo? Mi dispiace per lui. Ma mi sa che l'amorosa, qua, si è data da fare. Eh? Ma che corno, che c'ha! <ride> Ragazzi, top! Guardate dove sono finito Qua c'è il fratello maggiore di Pepito. Hai visto il fratello di Pepito? Ragazzi, vi devo portare il mio amico. Devo il vostro fratellino minore. È a Milano. Lui, è a Milano. Eccolo, oggi le tigri avevano fame e mi ha messo qua dentro Barbuto sempre piaciuto, anche dalle tigri Boris Boris, eh. Boris, hey Boris Boris, Boris, Boris Boris, Boris, Boris, vieni c'è la pappa. Boris, buongiorno. buongiorno. se avete la possibilità mi raccomando se passate dallo zoo anche il minimo contributo può far la differenza aiutiamo questi animali perché oltre ad essere pericolosi sono anche in pericolo loro di lemuri? Porca miseria, e lo sono visto in filmato? è filmato? Dimmi, stai okay. Pensate che fanno Porca fanno miseria? vi ho detto che sono i ciao caro Oddio. non so se avete notato ma credo che il l'emore mi abbia cagato sul braccio sto provando un po' di tutto oggi <ride> È arrivata la parte che attendavate tutti. Quella che avete visto anche in copertina, credo. Sto per affrontare un rinoceronte. Non è che lo vedo e lui è lontano. Ok? Face to face. Con Rino. Face to face. Ce lo guarderò negli occhi, ok? Sarà qui. Sta arrivando Rino. E c'è lui. Come si chiama? Sono due fratelli, si chiamano Ian e John Ian e John Sono 5 anni e pesano soltanto 2.000 kg 5 anni e 2.000 kg 5 anni, 2.000 kg Se tu vedi che uno ti si avvicina Si avvicina Questo è il consiglio di Barbuto. Barbuda Spostaci, scappa No, Ti metti solo contro la rete Vieni Solo la testa pesa 500 kg Solo la testa, 500 kg. E vedete com'è è fatto di salchina. E questo pensate che è considerato un animale pericoloso. Ovviamente noi dobbiamo mantenere la distanza. Sono dei giganti, oh, un animale praticamente preistorico ed è piccolo, come vi dicevo. Quando si diventerà più grande diventerà... S'ha piccolo d'età nel senso... E anche di altezza diventerà ancora più grande. È ancora più grosso. È considerato un animale pericoloso. Eh beh, certo. Non so descrivere bene l'emozione che ho provato, ok? Però di una cosa sono sicuro, ho avuto tanta paura. Cioè, nel complesso, non solo di ritrovarmi un rino... Due, non un, Due. Rinoceronti, 500 kg di testa, 2000 kg completi, a 5 anni. Davanti, proprio così. Cioè, avete visto? C'avevo cioè, proprio... Davanti, mi guardava, ok? E io guardavo lui. Ho anche toccato i serpenti. Ora, io voglio un commento sincero da parte vostra. Voi, lo avreste mai fatto... L'esperienza allo zoo è stata fantastica, sono riuscita a superare alcune delle mie più grandi paure, ma questo non era l'unico messaggio che volevo trasmettere. Gli animali che sono all'interno dello zoo sono specie in pericolo e nella maggior parte dei casi, purtroppo, è a causa proprio dell'uomo. È incredibile quanto assurdo vedere così tanto amore da parte delle persone che lavorano all'interno dello zoo, pur sapendo che dall'altra parte quegli animali sono lì proprio a causa dell'uomo e del bracconaggio. Ognuno di noi può nel suo piccolo dare il suo contributo, non scordatelo.